Benvenuti, ben ritrovati cari amici dell'invitato speciale in questo mio eh, nuovo appuntamento, un appuntamento che si realizza qui a Roma. Sono alla fiera della Canapa, Canapa Mundi, festival internazionale appunto della Canapa con tantissime eh, cose molto interessanti da mostrarvi e molte anche le novità. settimo anno di questo evento dedicato al mondo della canapa, diciamo che la pandemia ci ha un po' bloccato, vi ha un po' bloccato, però adesso siamo eh, tornati appunto qui in fiera per presentare anche delle novità. Sì, sicuramente ogni anno raccogliamo le, le novità, eh, sono due anni appunto che non riusciamo a fare fiera in presenza, abbiamo fatto un'edizione in virtuale, siamo tra l'altro una curiosità, siamo l'ultima fiera ad essere svolta in Italia senza Green Pass e la prima fiera ad essere svolta senza, senza Green Pass, è una particolarità che, che ci rende, come dire, siamo felici, ci rende felici perché appunto aumenta la, parte, la partecipazione del pubblico e, e quindi riusciamo, insomma, come dire, ad avere un, un, un ampio pubblico per tutti i prodotti presentati. Molto green ovviamente qui in questa fiera, ovviamente parliamo della canapa, quella legale. Chiaro, chiaro, sì. E, sì, come sappiamo con la canapa, cioè la canapa è per antonomasia una pianta green e ci si possono fare, ci si fanno le plastiche totalmente biodegradabili, eh, si può produrre la carta e, chiaramente a meno impatto del legno eh, i vestiti e l'abbigliamento sono molto ecologici perché al contrario del cotone non hanno bisogno di moltissimi pesticidi quindi eh, preserva il terreno, insomma potrei continuare, le, le qualità green della, della, della nostra amata pianta sono veramente infinite Azienda un'azienda quindi siamo sul confine con la Svizzera sulle Alpi e facciamo, siamo tra le poche aziende in Italia a fare tutta la filiera, dal tessile ai fiori, agli oli, fino all'alimentare. I nostri fiori sono privi di piombo, nickel, tutto quello che normalmente spesso si trova anche in centro-sud Italia. Abbiamo 7 ettari, 9 ettari scusami, outdoor, quindi siamo l'azienda più grande di Lombardia. La nostra birra ha vinto Miglior Birra alla Cannabis d'Italia, terzo posto birra speziata, la vendiamo in Cina, la vendiamo in Brasile, abbiamo una coltivazione sia glasshouse che indoor che outdoor e collaboriamo con tutti gli artigiani maltellinesi per fare la i grissini, facciamo la bresaola alla canapa di Kobe, facciamo i biscotti, facciamo tutta la parte alimentare, novel food, ma soprattutto gli oli CBD per gli anziani essendo che viviamo in una provincia dove c'è un tasso di anzianità alta e piuttosto che prendersi gli piace, si prendono il nostro olio CBD che funziona tanto Sì. allora noi collaboriamo con un'azienda che fa il Bresaola, chiaramente IGP e DOP prende la carne dalla Galizia, prende, prende il Kobe prende il Wagyu e noi gli diamo la canapa migliore in assoluto e la fanno affumicare questa canapa nella presaola e fanno un prodotto incredibile è un prodotto di lusso però la stessa uh, canapa, i stessi fiori la stessa varietà che è una canna tonic che usiamo per la birra, che è una canatoni selezionata, profumatissima, perché la differenza normalmente con l'altra parte d'Italia, è che sulle Alpi, c'è un clima particolare, quindi sulla parte delle reti che soliva il sole, che arriva, raggiunge anche i 20 gradi d'ottobre, contro il freddo della mattina, che arriva anche ai 5 gradi, degli sbalzi termici che fa esplodere il fiore a livello terpenico e a livello di cannabinoidi, quindi è più profumato, è più grosso, e più resinoso, di una qualità superiore, più ricercato. Questo in pratica è un liquore fatto proprio a base di calore, uno dei pochi in cui si mette macerazione direttamente al fiore nell'alcol. Quindi è idratazione sui 21 ⁇ quindi molto leggero, piacevole un po' a tutti e molto erbaceo come gusto. sono dottore specializzato in medicina tradizionale cinese, floriterapia e nutrizione e mi occupo di cannabis terapeutica ormai da sei anni ecco la cannabis terapeutica esattamente che cos'è? Allora la cannabis terapeutica è l'utilizzo della cannabis, delle infiorescenze di, eh, femminili di cannabis per trattare tutta una serie di patologie, le patologie che si possono trattare con la cannabis sono molto numerose, eh, bisogna saper scegliere il, la giusta varietà di cannabis per trattare quella determinata patologia E come si fa a sceglierla? Di quello se ne occupa il medico sulla base di quelle che sono le valutazioni del caso eh, La cannabis contiene tantissimi principi attivi quindi eh, bisogna selezionare il giusto strain con il, la giusta miscela di principi attivi per trattare quel tipo di patologia Per fare un esempio, eh, la nausea e i dolori molto forti dal punto di vista nervoso rispondono molto bene al THC viceversa i dolori più di tipo muscolare la, eh, rispondono più al CBD Trovare il giusto equilibrio fra eh, le varietà di cannabis è quello che poi permette di avere una, una terapia più o meno efficace a seconda del, del tipo di disturbo. Ecco, ma lei come fa a valutare eh, il, il tipo di dosaggio, io lo chiamo così, eh, in base a cosa? C'è cioè un'analisi un prima? La posologia si stabilisce in base al tipo di disturbo del paziente un pochino anche in base alla sua corporatura fisica, ovviamente magari una persona minuta avrà bisogno di dosaggi inferiori rispetto a una, dosa, una persona più massiccia. Poi ci sta una questione genetica, eh, la risposta al cannabinoide eh, dipende molto da persona a persona, ci sono persone che hanno una tolleranza molto molto alta, eh, un esempio famoso è il rapper Snoop Dogg che ovviamente consuma quantitativi di cannabis e che eh, basterebbero più o meno a 15 persone, ci sono altre persone che invece sono molto sensibili e questo è è veramente su una base genetica, quindi bisogna fare un po' di tentativi, si inizia magari con dei dosaggi più bassi e poi piano piano si vanno ad aumentare e poi ovviamente ci sta un discorso di tolleranza che si è sviluppata nell'arco degli anni un conto è andare a trattare una persona che consuma cannabis da quando era adolescente un conto è trattare una persona che magari ha 60 anni e non ha mai consumato cannabis in tutta la sua vita sulla base di tutte queste valutazioni si stabilisce una posologia che si adatta piano piano nel tempo il fumo io lo sconsiglio sempre perché in generale è un pessimo modo di assumere la cannabis per tutti quanti gli effetti collaterali del fumo e in più perché non si assorbono bene tutti i principi attivi. Una delle modalità più utilizzate che è più simile al fumo è la vaporizzazione, quindi si utilizza un dispositivo che è il vaporizzatore che scalda le infiorescenze senza bruciarle, per cui va a far esalare un vapore carico di tutti quanti i cannabinoidi. Altrimenti si possono fare i decotti oppure si può far fare dalla farmacia l'olio, le capsule, eh, il gel topico, il collirio, addirittura negli Stati Uniti hanno inventato i Tampax, gli assorbenti, con i principi attivi della cannabis per trattare i dolori eh, della dismenorrea del ciclo mestruale femminile. A seconda anche del tipo di disturbo e della tipologia di paziente, si può adattare la prescrizione in base a quelle che sono le eh, caratteristiche e le necessità del paziente. Tutto questo in, qui in Italia è legale? Sì, tutto questo in Italia è legale, eh, è legale già da diversi anni, diciamo che fino al 2012 era molto difficile reperire il farmaco. Adesso è anche più semplice reperire il farmaco, ci sono alcune farmacie specializzate che si occupano quasi solo di questo. Eh, una parte del mio lavoro consiste anche nel consigliare la farmacia giusta e l'iter giusto da seguire per poter accedere al, al farmaco più facilmente. e Stefano, dunque qui con la canapa ci si può anche vestire, tu sei vestito appunto di, con, con del materiale fatto appunto con la canapa. Esatto, il tessuto che indosso è una canapa bollita ovvero un macerato naturale, è fresca ma nello stesso tempo ripara anche dal freddo e di conseguenza è termoregolatrice, filato non in Italia ma è tessuto in Italia e finito in Italia. La lavorazione del filato di canapa è piuttosto complicata rispetto alle fibre tradizionali quindi come il cotone per esempio necessita una condizionatura infatti prima di essere messa in macchina che significa che dobbiamo inumidirla eccetera altrimenti abbiamo problemi tecnici sulla smacchinatura e questo è il primo step di difficoltà. Il secondo invece è che i tessuti sono molto più difettosi rispetto a un jersey in cotone per esempio per cui ci avvaliamo di una rammendatura sul tessuto semilavorato e questa è una lavorazione artigianale che viene sempre fatta in Italia che conferisce un'unicità ai capi perché potresti trovare un difetto rammendato a mano anche sul prodotto poi finito. Ma prendiamo un capo appunto fatto questo è di canapa giusto? Ti posso chiedere quanto costa? Questi capi hanno un range di prezzo tra gli 80 e i 200 euro, dipende dalla materia prima, dipende dalle lavorazioni, dal modello, insomma. Funziona naturalmente. Ecco, perché costano così tanto? Per l'unicità e per la vetrichizzazione, nel senso che noi produciamo dal filo al tessuto e la confezione viene fatta in Italia. Il bonsai è un incrocio che abbiamo fatto noi tra due piante certificate e sono due anni che ce ne prendiamo cura, è partito da una piccola talea e adesso sta prendendo la forma del bonsai. Adesso viene mantenuta a 18 ore di luce e con un po' di fertilizzazione quindi un po' di nutrimenti la teniamo bella rigogliosa. associazione che abbiamo aperto, fondato con Ornella Muti che è la presidentessa dell'associazione, dell Naike che è la vice presidentessa, io il tesoriere e Daniele di Salento M Shop che è il segretario. Abbiamo aperto questa associazione, cerchiamo di mettere in contatto i malati con il Cannabis Medical Center, visto che c'è difficoltà a trovare anche i dottori specializzati, non i dottori che prescrivono, ma i dottori specializzati nel, nell'uso, nella cura della cannabis. E cerchiamo di far un po' quel poco di Green Economy che si può fare, Green Economy intesa, cioè far lavorare eh, di gente che lavora con la canna, qua, tipo il nostro olio, eh, ce lo produce Everweed, che è una società italiana, che fornisce un ottimo prodotto, eccetera, e qua abbiamo appunto il nostro olio. Sul, sul CBD cerchiamo di avere di farlo produrre ai nostri soci, così da creare un'economia, se uno è a casa senza lavoro, ci può fare del CBD, con le analisi e tutto, ovviamente, eccetera, e quindi avrà anche lui la sua... Il suo guadagno, il suo.. Senti Paolo, hai parlato eh, di eh, malati. Che malattie si curano appunto con questi oli, questi prodotti che voi eh, Dai, allora. realizzate? Le malattie che si possono curare, che sono anche dove è anche prescrivibile la ricetta a livello privato vanno dall'insonnia ai, ai tumori e mali più gravi che sclerosi, eccetera, eccetera. Quindi, Praticamente tutte le malattie possono essere curate con la cannabis o possono avere la ricetta. Poi c'è il discorso di quali invece possono avere la ricetta gratis se passata dallo Stato e lì ogni regione ha la sua. Tipo in Lombardia se è, se è la sclerosi sì, ma l'insonnia no. In altre regioni invece c'è più... Adesso sull'insonnia non penso in nessuna regione. Però in, ci sono varie malattie a seconda de, della, della regione. Che l'ASL, con il piano terapeutico, passando dalla terapia del dolore, eccetera, poi in farmacia avrai anche il farmaco gratuito. Quindi mi pare di capire insomma, che è un'avventura anche un, un po' difficile quella che state realizzando. Difficile, molto difficile, perché ci, siamo in un campo dove abbiamo. Dove comunque è facile criticare, infatti Ornella ha messo la faccia, è stata grandissima in questo, la ringraziamo sempre tutti, però abbiamo visto cosa è successo a Sanremo che per un paio di orecchini con una foglia o per una frase semplicissima che ormai sarebbe il caso di legalizzare, è successo un casino. Io questa frase non me la ricordo, me la puoi eh, ricordare. Guarda, a Sanremo sono arrivati fino a Gasparri e gli altri a fare un'interrogazione parlamentare alla RAI perché sembrava che Ornella a scopo di lucro pubblicizzasse i suoi prodotti che, come dicevo prima, siamo un'associazione, ovviamente tutto andrà per eventi, per aiutare promuovere informazione, eccetera, eccetera, per l'apertura di una sede quindi non c'è proprio scopo di lucro in niente, però è bastato due orecchini con la cannabis e questa frase in conferenza che si è scatenato il putiferio. La cannabis legale è già legale, non, non, va, non ci deve essere referendum e io quella spingo, non spingo assolutamente l'aspetto ludico della canna cioè, e mi dispiace perché poi viene cannabis, viene legato a canna, anzi mi dispiace... Questa polemica addirittura pensano che io giro per il backstage eh, donando canne, cosa che veramente... Sono Italo Risi, l'erborista della Giantec e questi sono i nostri cosmetici fatti tutti con l'olio di CBD cioè che contengono tutti gli olio di CBD Partiamo dal burro cacao che è stato unito con l'olio lite di Melissa e l'olio lite di Rosa Canina che sono entrambi degli oli che contrastano l'herpes e la crescita di, tutti i vari, di tutte le varie problematiche che si creano intorno alle labbra Questi sono due prodotti creme contorno occhi, questa è la versione notte che l'abbiamo resa più idratante così che durante tutta la notte si può avere la pelle a tutto il tempo di assorbire senza il contrasto del sole o degli altri agenti atmosferici che possono dar fastidio alla pelle, mentre questa è la versione giorno perché sia è più adatto durante la messa del prodotto perché magari una persona è un ufficio non vuole non vuole sporcarsi le mani, non vuole avere le mani unte e quindi abbiamo deciso di creare uno stick adatto alla messa del prodotto così facilmente ora parliamo del sapone il sapone è un prodotto sempre che contiene il CBD e contiene anche l'olio di semi di canapa il colore viola è un colore naturale che si crea con l'ossidazione del CBD in contrasto con la soda caustica che poi dopo 40 giorni di maturazione la soda sparisce e rimane un prodotto naturale al 100%. Ora parliamo della candela, eh, la, la candela da massaggio è un apposito prodotto fatto in modo che l'olio rimane a una temperatura costante dai 30 ai 32 gradi, che così non può bruciare la pelle ma serve a, a poter ampliare i pori, così che il prodotto penetra di più e dà più sollievo ai muscoli e quindi è efficace per il massaggio. esiste un museo della canapa, itinerante, che insomma gira un po' tutta l'Italia, noi ci siamo già incontrati diverse altre volte, anche l'Europa addirittura. Sì, sono stato in Spagna, Portogallo, Francia, eh, Grecia. Germania. e ovviamente essendo il museo della canapa si parla soltanto di questo che è un prezioso elemento naturale con cui si fanno tante cose si costruiscono anche dei palazzi con la canapa Oggi, oggi. in passato la mia museale che all'epoca veniva solo usata per prodotti naturali di consumo alimentare e di tessile oggi ci sono per fortuna tante versatilità che la canapa è aperta a tante opzioni nuove come l'edilizia, la biomedica e tante altre cose che... E qui oggi mi ha portato, vabbè, cioè, ci sono, sono tantissime cose 800. ve lo dico, è una matassa di canapa questa. Questi sono tessuti a mano di fine ottocento, è, è un copritavolo fatto, tessuto dalle sole di clausura ricamato a mano. Dalle sole di clausura, e sono pezzi unici che oggi non li fanno più. Di che periodo parliamo? Questo è 1840. 1840, da dove arriva? E questa è sempre in provincia di Caserta. No, perché il signor Gianchiero mi stava raccontando una storia molto particolare. Lui è in pensione, ma prima di fare questo lavoro. Io costruivo, progettavo le luci per gli spettacoli, i palcoscenici, le americane, le strutture e abbiamo iniziato nel 1978. Ecco, lui ha lavorato per Mediacet, cioè, molte produzioni importanti, televisive e poi a un certo punto andando in pensione cosa è successo? È arrivato un signore che produce la cannabis e ci ha chiesto siete in grado di fare i macchinari e ci siamo rimessi in ballo due anni fa questa è la bella creatività italiana, eh? fantastica. Ma noi, cioè io, ho inventato la macchina del fumo nel 1977, quella che si utilizza nelle discoteche. Ah, sì, sì, quella che vediamo anche negli spettacoli, eh, in vari concerti, quindi Pink Floyd. I primi ad avere la macchina del fumo, quella, perché gli americani adoperavano il petrolio per fare il fumo, io adoperavo un liquido che era, non era tossico, sono stati i Trolls a Ferrara anni fa fantastico e cos'altro hai intenzione di inventare a parte no, adesso no, questo le, è fermato abbiamo fatto to, to, 15 brevetti quindi però che non servono niente perché i brevetti costano solo per niente però avevo fatto le macchine per fare gli sfidini di pesce ondulati le macchine per la lavorazione del gigas il polipo gigante e poi adesso cioè, mi, mi sfuggono, lo... insomma, ha diversi brevetti nel cassetto. Chissà, prima o poi magari li tirerà fuori. È più poi che prima. Faccio tempo ad andare via io. <ride> dopo rimane, rimane tutto ai figli. Certo, intanto comunque ha realizzato appunto eh, questa, questa strumentazione, questi macchinari che servono appunto per eh, la lavorazione delle, dei fiori della, della canapa, ovviamente parliamo della canapa eh, legalizzata e questo in particolare che cosa serve? Rumble, se per lo stesso lavoro della macchina piccola, per eh, levare il polline dai, dai fiori in, in lavorazione, seccati e lo stesso sistema. Lo stesso diciamo, cilindro porta anche la rete in, a nido DAP per la lavorazione prima, che è quella per levare le fogliorine, spaccarle e lasciare solo il fiore e rassodarlo. Senta, quali sono i clienti eh, al di là insomma, degli italiani, quelli che eh, acquistano maggiormente questi, queste attrezzature? A noi abbiamo, eh, vendiamo agli spagnoli, ai francesi e agli svizzeri. Poi dopo il commerciale noi.. Molte volte non sappiamo neanche dove, perché dove vanno a finire perché ci sono dei commerciali che sono sul del nord che vendono le macchine in Calabria da tutte le parti, però dopo se abbiamo dei problemi ci chiamano, però fino adesso con tutte le macchine che abbiamo in giro. Due o tre problemi e basta. Senta lei che ha inventato quindi la macchina del fumo, lei è rimasto un po' in questo campo trattando appunto questo argomento di fumo. Ma Adesso stiamo facendo delle macchine del fumo sei anni di lavoro per sanificare gli ambienti dei polli quando finiscono le lavorazioni per eh, eliminare i virus, i batteri tutto, e la macchina del fumo dopo ci vuole la maschera antigas. Fantastico. No, cioè, non è sufficiente. No, noi, noi dobbiamo diventare amici di Facebook e eh, eh, mi dia il telefono così magari so, chattiamo un pochetto e mi racconta un po' anche le sue ah, belle avventure. Sì, sì, io ho fatto, iniziato il farifonico con la Redana Bertè, la Mimi, Barry White, Tina Turner, Lucio Dalla, De Gregori, Renato Zero o tutte le loro? Allora il, il più pazzo chi era? Il eh, più pazzo, facciamoli i nomi, tanto è in pensione. No, no, beh, cosa vuol dire? No, il più pazzo, il più gentile ed era quello che ringraziava i tecnici. Tutti i tecnici era Iannacci. Grande, grande. Iannacci era, era il migliore, invece gli altri, Lucio Dalla era molto bravo, era umano. Diciamo perché una volta i cantanti non trattavano bene i tecnici perché era tutto dovuto no? ed era lo spettacolo andava su perché eh, c'erano i tecnici come adesso una cosa che voglio dire mio figlio sta facendo il lavoro che facevo io come fonico luci noleggia i materiali alle discoteche a alla... quelle che sono in Romagna in giro per uh... mi ha lasciato una bella eredità grazie grazie allora io continuo il mio percorso se vuole ci risentiamo. Tanto Ma sì, sì sì. Ma sì, sì. Facciamo un'altra puntata. Sì, sì, facciamo un'altra puntata. Mi deve raccontare un sacco di particolari, signor Giantiero.